Allora, io provo a cominciare chiedendo ancora una volta uh, a voi che siete in piedi lì di tenere un tono di voce più basso, possibilmente. Allora, questo ultimo incontro ha, è sul tema ricchezza e povertà e abbiamo con noi Carlo Borgoneo e Don Virginio Colmegna. Io dico due parole di introduzione eh, partendo anche dai due ultimi libri che Don Virginio e Carlo hanno scritto. Eh, Carlo Borgomeo è eh, il presidente della Fondazione Con il Sud, che è una fondazione che si occupa di infrastrutturazione sociale, so, promuove, sostiene, accompagna lo sviluppo di attività, di iniziative in gran parte gestite e promosse dai soggetti del terzo settore nel Mezzogiorno, nel Sud, Fondazione Con il Sud. Quel CON, che è recente, un recente cambiamento nella definizione del nome della fondazione, indica questo obiettivo di accompagnamento allo sviluppo di capitale sociale, di cittadinanza attiva nei territori del Mezzogiorno. Ma Carlo anche ha anche avuto una storia, ah, una storia personale particolare perché è stato protagonista e testimone di una serie eh, importante di interventi, e di iniziative, eh, di intervento pubblico, di costruzione e gestione di dispositivi pubblici tesi allo sviluppo, alla crescita economica del Mezzogiorno. Questo suo ultimo lavoro è uh, la testimonianza, il racconto in presa diretta di chi ha vissuto appunto da protagonista e testimone questa parte importante di questo percorso, di quello che è stato ed è la storia dello sviluppo del Mezzogiorno e di quali sono, dal suo punto di vista gli insegnamenti, le lezioni che da questa lunga esperienza possiamo trarre per affrontare e rileggere in qualche modo il tema e l'obiettivo della crescita, dello sviluppo del mezzogiorno e questo è il punto di vista, lo sguardo col quale affronteremo con lui il tema ricchezza e povertà e Don Virginio invece ha un'esperienza per molti aspetti completamente diversa da quella di Carlo Borgoneo Territorialmente diversa, Don Virginio è stato direttore della carità sambrosiana eh, con Cardinal Martini, attualmente presidente della Fondazione Casa della Carità, che Martini ha voluto prima di lasciare la diocesi, sì, prima di lasciare eh, Milano. Tutta la sua esperienza di vita e di fede è nel solco da una parte dell'insegnamento e della lezione martiniana, dall'altra delle esperienze di accoglienza. Delle persone in difficoltà. La carità sambrosiana, per chi di voi conosce il mondo della solidarietà organizzata nel nostro paese, è da sempre uno dei punti di riferimento dell'arcipelago, del no profit, del terzo settore, un punto di riferimento importante. Don eh, Vicino è stato anche vicepresidente del CNCA ai tempi di Don Luigi Ciotti, e quindi la, il suo sguardo è uno sguardo di un uomo di fede eh, impegnato direttamente come operatore. Nei servizi territoriali, in quell'esperienza. Il suo libro racconta uh, che cosa è questa scelta. Il libro è Ora e Lavora, il motto benedettino, edito da Chiare le Lettere. E racconta uh, di questa esperienza, dello spirito soprattutto, col quale Don Virginio la vive sia dal punto di vista della fede, sia dal punto di vista più complessivamente umano. Dicevo prima, chiacchierando con lui, è la parte che bella, quella che mi è piaciuta di più di questo libro è uh, quella nella quale lui in qualche modo dichiara la fragilità diciamo, di sé, dalla propria esperienza di fronte al mistero del dolore e di come la fede eh, in qualche modo uh, accoglie e, e può, di fronte al dolore, cercare di fornire una qualche eh, risposta. Queste sono le pagine secondo me più intense e più belle di questo libro. Uh, suo ultimo libro. E questa chiacchierata uh, si svolgerà così, io farò delle domande, due o tre cicli di domande eh, molto brevi ai quali chiedo anche la stessa brevità di risposta ai miei interlocutori, dieci minuti eh, ciascuno e se poi abbiamo tempo e modo, se c'è qualcuno di voi che ha voglia di fare qualche brevissimo intervento, vediamo di dedicare la parte finale al uh, vostro intervento. Eh, la prima questione che vi voglio porre è questa uh, preparando questa chiacchierata di questa sera ho riguardato alcuni dati di una recente pubblicazione della Banca d'Italia sul tema della ricchezza della povertà sul tema della ricchezza delle famiglie italiane e in questo lavoro mi hanno colpito uh, soprattutto tre, tre dati il primo, eh, negli ultimi vent'anni la forbice nel nostro paese in Italia tra le famiglie che stavano peggio vent'anni fa e quelle che stavano meglio si è progressivamente allargata cioè nel periodo in cui noi ci avvicinavamo alla crisi poi negli ultimi anni entravamo nel pieno della crisi economica e finanziaria la diseguaglianza tra le famiglie ricche e le famiglie povere nel nostro paese è aumentata questo è un dato che mi ha colpito perché indica perlomeno eh, il fallimento delle politiche pubbliche di redistribuzione di, di contenimento appunto delle povertà e dentro questo processo, dentro questo fenomeno c'è cioè un sottofenomeno ancora più interessante, progressivamente in, in questo arco di tempo i patrimoni, la ricchezza nel nostro paese si sono progressivamente spostate in maniera significativa verso le classi di popolazione più anziane. Quindi non soltanto ci si è allargata questa forbice ma i giovani, le classi di popolazione più giovani rispetto a quelle più anziane si sono andate progressivamente impoverendo che è un dato, adesso potremmo anche qui dire tanto, ma chiedo a voi anche di commentarlo, che è un dato, è un indicatore chiaro di un paese che ha uno sguardo perlomeno mio, questo è il minimo che possiamo dire rispetto al proprio futuro, nella misura in cui investe pochissimo su, sui giovani. E uh, infine, il terzo dato che mi ha colpito negativamente di questa lettura e che è una caratteristica antica del nostro paese che ancora una volta la mobilità sociale è debole, è bloccata cioè eh, ancora oggi chi nasce in una famiglia povera ha serie di probabilità di restare povero e viceversa invece appunto chi nasce in una famiglia ricca ha molte più opportunità di eh, sviluppare la propria autonomia la propria identità la propria professione quindi abbiamo ancora oggi una scarsissima mobilità sociale in questo paese sono tre dati molto negativi che ci interrogano su che cos'è è ricchezza e che cos'è è povertà oggi in Italia e che chiedo a voi di commentare iniziando da, da, te, da, da, Carlo. Iniziando da te Carlo 10 grazie eh, ci metterò meno di dieci minuti perché penso che questi dati che sono stati ricordati, suscitano una reazione prevalente, almeno in me, e cioè che sono dati dei quali non si parla. In questo Paese c'è adesso, ovviamente, un grande richiamo al fatto che stanno aumentando i poveri. Eh, siamo bersagliati da messaggi drammatici, oggettivamente drammatici. Eh, ieri uno che ci ricordava che il livello di consumo nelle famiglie è tornato a quello di 25 anni fa, è un continuo ricordarci che la crisi morte fa male, mette in difficoltà. Sono pochissime le volte che qualcuno ci ricorda i dati di cui abbiamo parlato, che sono accelerati dalla crisi ma sono frutto di una politica in un paese impostato in maniera sostanzialmente diseguale, perché la concentrazione in questa rappresentazione per cui il reddito e la ricchezza praticamente il fenomeno che è successo sono aumentati i poveri si è un po' sgonfiata, un po sgonfiata la, la classe media ma sostanzialmente il processo più interessante è che verso l'altro cioè l'alto c'è una concentrazione di ricchezza prima questione seconda questione che le, sulle altre questioni, il patrimonio ai vecchi, la stessa alle fasce più anziane, la scarsa mobilità, è lo stesso fenomeno sostanzialmente. Un paese immobile, queste cose le siamo dette. A me interessava mettere in risalto che nella crisi ci sono due elementi che non vengono denunciati con la dovuta forza. Il primo è quello che dicevo, quante volte sentiamo ricordarci? Quante volte la politica ci ricorda e si ricorda che c'è questa enorme, drammatica contraddittorietà? Cioè la forbice aumenta, la crisi non è uguale, è diseguale, è asimmetrica. La seconda questione che è collegata è quella del fisco. Parliamo del fisco, secondo me, per alcune clamorose sciocchezze come le ultime che sono state fatte, ma ci dimentichiamo che un principio fondamentale della imposizione fiscale in tutti i paesi diciamo, normali è la progressività, cosa che in questo paese non se ne parla mai più. Quando si parla di fisco si parla di lotta all'evasione, che va bene, si parla di altre cose che vanno bene, si parla del fatto che bisognerebbe abbassare la pressione fiscale, il che va bene. Non si parla mai del fatto che il nostro sistema è poco progressivo. Allora dice che c'entra nella in crisi, infatti c'entra poco, però i dati che sono riportati, in, in, intendiamoci, ricordiamoci, sono dati che sono stati aggravati, resi più drammatici, per certi versi più evidenti, ma sono dati strutturali del nostro sistema, che riportano a diseguaglianze consolidate, è una scarsa cultura dell'eguaglianza. E guardate che ma, eh, posso sembrare strano che io faccio questo richiamo al fisco, diciamo, è diventato strano in questo paese, il fisco è una leva fondamentale, Quando diciamo, nei linguaggi economici quando si parla di politica fiscale non si intendono le tasse, si intende il volo pubblico verso l'economia e sviluppo. Noi abbiamo una tradizione, lunga ormai, in cui il tema della progressività è praticamente scomparso, che invece è un principio fondante in tutte le democrazie. Quindi rispetto a queste cose il mio, la mia reazione è eh, bisognerebbe, anche tenendo conto di una crisi così complessa, di tante cose, la disoccupazione, i poveri gomenti, non dimenticarsi che ci sono alcuni dati strutturali che questi dati confermano nel senso che la crisi li ha accentuati e resi più drammatici sì, ma anch'io brevissimo su questo ma con una premessa concordando molto con quanto è stato detto Beh, innanzitutto il fatto che noi parliamo di povertà come se fosse un fenomeno generico di carattere sociologico sembrerà scontato ma qui c'è un urlo dietro la povertà ci sono i volti, le storie delle persone e quindi l'approccio culturale va rotto qualsiasi tipo di schema assistenzialistico, ma lì vi è una domanda di giustizia e di cittadinanza che è estremamente importante, quindi il problema della povertà è un problema di cittadinanza, è un problema di giustizia sociale, è la sfida, è l'inquietudine che arriva di fronte a un sistema ingiusto quindi è la molla, non è accanto, sul quale si deve riversare qualche attenzione che nessuno mette in discussione, dovrebbe essere il punto di partenza delle strategie degli orientamenti strategici, culturali e politici. Questo è un nodo molto importante perché non stiamo parlando anche quantitativamente di situazioni poche, il 10% possiede la stragrande maggioranza e i poveri stanno recuperando, stanno mangiando continuamente anche situazioni che prima erano se non di povertà ma comunque di normalità quindi il tema della povertà è un urlo che entra dentro nelle dinamiche e spesso viene accompagnato invece da retorica di accompagnamento e non di riflessione questo è estremamente importante perché la sfida è più importante, cito l'ultimo che diceva Luca che credo sia importante al di là del fisco e del mole, è chiaro che c'è un problema di ridistribuzione, e di progressività e di ridistribuzione, di ricreare le condizioni. Anche perché la povertà assume adesso il volto evidentemente di una povertà economica, certo, ma che trascina con sé la povertà delle solitudini, della sofferenza, la povertà relazionale, il disastro rispetto ai temi di cura, che evidentemente sono sempre sofferenti il tema degli anziani evidentemente diventa un tema pesante in un certo tipo di organizzazione sociale allora di fronte a queste dinamiche noi dobbiamo rovesciare le prospettive io ho sempre molta preoccupazione dell'intravedere la questione della povertà dei poveri come un fatto economico da descrivere sul quale sviluppare protezione civile, assistenza, rigurgiti di bontà nel mio libro parlo del marketing della bontà o dei poveri come cavi e dei tanti esperimenti di bontà episodica, è l'asse la portante di qualche cambiamento, di qualche inquietudine che deve arrivare, perché gli scandali ci sono, sono scandali che non vanno neanche più venire i brividi, perché quando una quantità entra dentro ad assorbire così tante ricchezze e vi è l'idolatria rispetto al consumo, che poi incide, incide a tutti i livelli noi dobbiamo avvertire che non stiamo parlando semplicemente di uno scenario lontano da osservare è uno scenario che entra dentro nel modo di pensare, di vivere l'approccio culturale per me cultura vuol dire approccio politico, culturale se volete anche spirituale che è dentro profondamente rende la questione, l'asse della povertà come una povertà fondamentale il tema della disuguaglianza allora è un tema di scandalo eh, citavi i primi dati ma noi siamo abituati a dirlo, siamo abituati a dire che c'è una differenza tra chi ha pensioni alte e chi ha pensioni... Li isoliamo continuamente anche nell'aggressione nell anche verbale, però sono lì, non ci sono alcuni cambiamenti. Allora li rivediamo perché poi la povertà trascina con sé una marginalità, trascina con sé elementi di corruzione, di disgregazione sociale. La povertà fa parte di una domanda vera di sviluppo, qualcuno invece sembra che sia un'altra dimensione, la povertà trascina con sé la frammentazione, la disgregazione, investe a tutti i livelli, lo dico nella città di Milano ma la, la vedo se poi diamo l'orizzonte mondiale, il fenomeno migratorio interviene, Però allora, ci rendiamo conto dell'attrezzatura culturale che abbiamo che è estremamente fratello. Interroga anche e inquieta anche dal punto di vista dello statuto ideale delle persone. Oggi ho visto partecipando all'inizio della lezione Campro si parlava molto di libertà, giustizia sul tema anche della rivoluzione, francese. La parola fraternità ritorna. Fraternità qui significa che tra l'altro è uscito anche un libro il pizzolato molto importante e significativo che fa intravedere che era l'anima della cultura personalista che ha segnato anche la Costituzione. Fraternità significa che non stiamo parlando di poveri, stiamo parlando di persone che convocano a sé un bisogno di bene comune, di fraternità, di inclusione sociale. E questa allora è la dinamica fondamentale. Rompere l'assistenzialismo e il pietismo è fondamentale perché altrimenti c'è una separazione. E allora la diversità di capitali, di risorse, è scandalo, se è scandalo deve segnare le inquietudini culturali ma le scelte prioritarie che entrano anche negli stili di vita, entrano anche nella modalità di rapportare quantità, sulle priorità di far, da portare, sui dibattiti, sulle centralità in un paese che si sta accorgendo dove è diventata un certo tipo di ricchezza esposta, c'è stata una trasmissione che ha fatto intravedere qual è la ricchezza di lusso che abbonda a certi livelli dove i consumi stanno sempre nel lusso non in crisi, queste sono dimensioni che devono entrare continuamente, l'altro dato della progressività è certamente importante le politiche devono ricostruire progressività e giustizia allora il tema della solidarietà è la solidarietà redistributiva, se non intacchiamo a questo livello noi possiamo avere un grande filone lo dico evidentemente di assistenza di intervento di sollecitazione che mette in moto l'inquietudine di ricerca, io dico che quando si moltiplicano, dopo lo diremo magari anche nel corso del dibattito, si moltiplicano poi gli interventi anche di natura di mobilitazione della società civile perché c'è un interrogativo che si avverte, c'è dentro anche un grande bisogno di cambiamento sociale. È ora di finirla, di pensare che parlare di povertà è accanto ai temi economici e di sviluppo. La povertà entra dentro come dinamica di cambiamento, culturale, orientamento, che vale per l'istruzione, abbiamo chiuso prima il dibattito adesso sull'istruzione, sulla partecipazione, entra come asse fondamentale. Sì, prima di passare all'altra domanda, c'è una cosa che mi è venuta in mente ascoltandoti adesso e di Rampone parlavamo anche prima nella chiacchierata. C'è un aspetto che sorprende forse più di ogni altro, è diciamo, la sostanziale indifferenza dell'opinione pubblica, lo diceva anche Carlo prima, non ce ne accorgiamo, no? la sostanziale indifferenza dell'opinione pubblica rispetto all'urgenza del tema, per esempio, della diseguaglianza che si è sviluppata in maniera così significativa. Oppure, per guardarla da un altro punto di vista a te caro, la sostanziale indifferenza con la quale per esempio stiamo accogliendo i messaggi e le parole di questo Papa, di Francesco, che in un'altra epoca storica, non lontana da noi, vent'anni fa, probabilmente avrebbero suscitato una reazione, questa io credo di poter dire, piacerebbe sapere come la pensi tu, una reazione nell'opinione un pubblica ben diversa dall'indifferenza che registriamo eh, oggi, in questo momento. Ma... Beh, certamente non solo siamo sorpresi, ma vi è dentro un messaggio, perché poi i piccoli gesti hanno dietro un supporto anche culturale di cambiamento velocissimo. Noi evidentemente c'è dentro anche un sentimento di grande comprensione, poi io, avendo vissuto l'insegnamento di Martini e altro, mi rendo conto evidentemente che c'è un respiro che si attendeva che entra velocemente. Ma il problema dell'assorbimento, perché quando si parla di questo, nessuno mette in discussione questi principi, salvo poi dire però la vita è un'altra. Il nodo fondamentale è che Lampedusa, gli Astaglieri, io lo dico avendo lì immigrati, accogliendo anche persone, 130 persone che ho lì di 90 nazionalità, col permesso, senza permesso di soggiorno, in quanto persone altre, mi rendo conto, nel nostro centro di identificazione, espulsione di Acquarelli, c'è stato Macelli l'altro giorno, sospensioni altro, un Papa che va da Stalin, rischiano di essere assorbiti ma sono piccoli segni che hanno una grande portata che deve rimettere in discussione alcune modalità con le quali si rende, che devono entrare nelle dinamiche spirituali, culturali, che poi devono incidere anche sulle priorità della politica e questa è assorbirli lodare, metterla da parte e archiviarla il problema invece è invece essere qualche volta anche interrogarsi è cambiato un po' il linguaggio dopo Lampedusa questi clandestini sono diventati migranti però dopo i linguaggi contano ancora ritornano, eh? da noi in regione Lombardia è partita ancora l'altro giorno da un partito con una mozione ancora sulle case popolari contro gli immigrati si riparte perché poi su cui spesso si giocano le incrostazioni di consenso a fronte di una dimensione di carattere conflittuale. E io credo che il grande sforzo che si è fatto di questo tessuto forte di attenzione è il fatto che permette nella frammentazione di dare elementi di coesione sociale. E anche qui si rovesce la prospettiva, lo dico con un po' di passione. Si è pensato sempre che chi assiste i pari sono quelli che evidentemente non si pongono il problema della legalità e della coesione sociale invece questa coesione sociale sta in piedi se aumentano gli elementi di cittadinanza inclusiva quindi è un grande apporto allo sviluppo e alla serenità sociale il secondo tema che affrontiamo riguarda un altro squilibrio strutturale del nostro paese che è quello al quale è dedicato il libro di Carlo Borgomeo e lo squilibrio, il divario tra il nord e il sud del nostro paese un tema antichissimo nelle prime pagine del suo libro Carlo dice che è un tema che ormai si fa anche fatica ad affrontare perché ha stancato per quante volte è stato proposto e riproposto al dibattito pubblico all'urgenza del dibattito politico in questo paese eppure e spesso uh, l'intervento pubblico in materia di sviluppo del mezzogiorno ha uh, come dire, riproposto alcuni di quelli che Carlo Borgomeo considera errori uh, strutturali Forse il più importante fra tutti quello di costruirsi a partire dall'offerta, cioè dalle caratteristiche dei dispositivi, delle politiche pubbliche, chi lavora in questo settore intuisce a che cosa ci stiamo riferendo e minuziosamente in questi capitoli di questo lavoro Carlo Porgomeo anche con una capacità di narrazione molto, molto facile a leggersi no? che in qualche modo facilita la lettura e la racconta e la descrive fin nei dettagli avendo appunto avuto un ruolo di protagonista e testimone in alcuni passaggi chiave e il compimento di questa riflessione è la consapevolezza che eh, Carlo Borgomeo esprime nelle pagine finali di questo lavoro che eh, la risposta più importante al tema dello sviluppo del mezzogiorno sta ancora una volta nella coesione sociale, che la coesione sociale è forse il fattore predittivo più efficace sul quale investire per puntare a uh, ridurre uh, lo squilibrio tra il nord e il sud del paese. E su questo lo sollecitiamo a raccontarci l'idea di fondo di questo libro. Grazie, naturalmente diciamo, l'ora è tarda, siamo tra, tra, tra pochi amici, la faccio corta. Con questa affermazione non vorrei che la questione della coesione sociale della comunità venisse vissuta come una questione da tenere nella dimensione etica è importante anche questa ma lo sforzo che io vorrei fare che ho fatto nel libro è cercare di dimostrare che invece è una questione assolutamente collegata allo sviluppo e cioè la mia affermazione sulla base dell'esperienza è che lo sviluppo non determina coesione sociale non ha come esito il fatto che le nostre comunità siano più civili lo sviluppo è determinato dal fatto che le nostre comunità siano più civili allora questa sembra una cosa astratta anche perché siamo stati tutti formati, me compresi, a pensare il contrario quando uno Stato, quando una società, quando un paese è ricco, sta bene si può occupare, vogliamo dire degli spiegati, dei poveretti di queste persone, ma Bisogna prima accumulare, fare ricchezza e poi. Allora, a prescindere che questo modello gira voce e allora abbia funzionato, ora anche Un po' dappertutto. Ma parliamo del nostro sud. È 60 anni che andiamo avanti così. È 60 anni in cui il meccanismo politico nel nostro mezzogiorno è il seguente. Dimostrare che stiamo messi male, misurare il divario economico, la Svimes se lo ricordo appunto ogni anno, ci mancano 35 punti per pareggiare il centro nord, prendere atto che l'obiettivo è troppo difficile, maturare una cultura diffusa nelle classi dirigenti, non solo politica, ma soprattutto politica, che il sud non ce la può fare se non è aiutato, mettere in moto per tale via un enorme processo di deresponsabilizzazione collettiva e andiamo avanti così da 60 anni. Questa è la prima riflessione. Seconda riflessione, la Puglia, come voi sapete, è una delle regioni del mezzogiorno che sta messa meglio. Dall'accento capirete che sono napoletano, col mestiere che faccio vedo molto sud, io vi dico che ci sono molti posti adesso forse non la maggioranza, ma ci sono molti posti nessuno, sud, nei quali sarebbe un grave danno oggi portare dei soldi. Perché? Perché non ci sa dove vanno. Perché non c'è, come dicono gli esperti, la densità istituzionale minima per gestire le cose. Perché non c'è pubblica amministrazione, perché non c'è consenso tra la gente. Allora il punto centrale nel quale dovremmo convincerci ed è un punto, tutto politico se uno dovesse che libro è scritto, ho scritto un libro di politica pur sostenendo nessuna tesi politica, ma è subito c'è un deficit di politica enorme e fare politica significa assumere un obiettivo diverso da quello che ha guidato la politica per il mezzogiorno in 60 anni c'è stato, come ricordato lui un meccanismo per il quale si è deciso il mezzogiorno doveva avere un determinato sviluppo e c'è stato un predominio dell'offerta, era altrove che si decideva che cosa bisognava fare. Guardate, io non voglio sparare comizi a quest'ora, non ha senso, ma c'è stato un errore fondamentale nel decidere all'improvviso che il Sud doveva avere la grande industrializzazione diceva, lo diciamo adesso tutti che c'è l'IVA no, no, no, negli anni 50 negli anni 60 c'erano molte posizioni che erano contrarie che volevano uno sviluppo più dolce che tenesse più conto delle responsabilità dei soggetti locali ma su questo io vi faccio solo un esempio voi siete pugliesi Mi spiegate perché Lecce è la stessa a Bari anche se Bari è un po' più complicato da comparare come provincia perché Lecce ha una propensione imprenditoriale e un livello di coesione sociale, per, per intenderci tra di noi, di relazioni sociali, migliori di Taranto e Brindisi, sono diversi antropologicamente, hanno una cultura diversa, semplicemente in quelle due province c'è stata una cultura dello sviluppo e un sistema di consenso istituzionale per cui lo sviluppo o era la grande fabbrica o non c'era laddove nei libri di sviluppo di economia a pagina 1 c'è scritto che l'aiuto esterno ad un sistema economico debole è necessario ma diventa utile a condizione che i soggetti locali siano in grado di percepire i fattori di sviluppo disponibili sul territorio ancorché piccoli se i soggetti locali fanno questo sono in grado di mettere a frutto i necessari aiuti esterni altrimenti gli aiuti esterni non servono a niente allora perché io dico e finisco che bisogna partire dalla coesione sociale perché altrimenti perdiamo tempo altrimenti il percorso dello sviluppo che è fatto di soldi, ma è fatto di servizi, è fatto di centralità della persona. Non funziona. Allora, ripeto, guardate che il punto decisivo in questo è che noi non siamo convinti, come ha detto benissimo prima Don Virgilio, e cioè, quando uno fa questo ragionamento, diciamo, mi piace... Un attimo dopo, quando scattano i momenti delle decisioni, eccetera, eccetera, tutto questo va fuori. E così siamo arrivati a un punto. Io finisco sempre con questi ragionamenti, scusate la velocità e anche la schematicità, ma vi pare possibile che siamo ridotti noi, virginia, a giudicare l'efficacia delle nostre regioni se hanno speso i soldi? Tutto. Se aprite i giornali del Sud. La guerra è a chi ha speso i soldi. La regione è quella lì, è più brava perché ha speso i soldi. Ma voi conoscete una famiglia, un'impresa, un organismo, una, un, un gruppo di amici che misura il suo ruolo se ha speso i soldi? A che cosa ci siamo ridotti? Senza cultura di risultato, senza cultura di coinvolgimento della gente. Allora, finisco e dico. La coesione sociale è la premessa dello sviluppo, è la condizione dello sviluppo. Questo vale in generale, per le cose che ha detto benissimo. Prima, dopo il ma visto da sud è addirittura elementare. Allora lo volete chiamare come mi pare il capitale sociale? Come volete, è così senza contare che. Forse, timidamente, bisognerebbe anche urlare un po' di più la voglia di eguaglianza, perché sennò io non capisco cioè, di che dobbiamo parlare. Allora, per evitare che siamo nel mondo dei sogni, faccio due esempi. Cioè, ma che significa? Significa che se io ho 10 euro da spendere per il Sud, non faccio il credito d'imposta, ma faccio la lotta all'evasione dell'obbligo scolastico. E non lo faccio solo per eguaglianza e per un principio etico, ma lo faccio perché sono convinto che così si fa lo sviluppo. Oppure dobbiamo continuare in questa schizofrenia per cui facciamo i convegni e siamo tutti ammirati e d'accordo nel fatto che il capitale umano ormai è la leva decisiva per lo sviluppo. Torniamo a casa e siamo in un sistema che puglia un po' meno, ma tassativamente brucia il capitale sociale, il capitale umano tassativamente lo brucia guardate che la media dell'evasione dell'obbligo scolastico prima c'erano dei grandi esperti in Italia non è proprio gravissima la differenza nord-sud è gravissimo il rendimento e ci sono delle zone, nelle aree urbane dove ci dovremmo vergognare come italiani ha deciso di occuparsi del problema de Cibre, che lavorava nei paesi del terzo mondo. Nella provincia di Napoli ci sono dei livelli di evasione dell'obbligo scolastico, diciamo, da terzo anno. E allora? Se ci abbiamo qualche soldo, che facciamo? Facciamo finta di fare l'incentivo alle imprese? Facciamo una strada? No, basta. Basta Che questo però diventi una frontiera di tipo politico e non di tipo soltanto etico. Aspetta, visto che siamo in pochi, ti faccio ti faccio parlare male del governo eh ma Rocco, siccome sono pochi li puniamo e li facciamo fare tardi no, abbassiamo il livello della di... nostra discussione con una domanda di questo tipo Allora, come ti spieghi diciamo, che nonostante una parte importante di questo governo il ministro in carica diciamo, sul tema della coesione sociale come fattore decisivo per lo sviluppo economico ci cioè abbia dedicato una parte della propria attività professionale, di studio 3G, ha scritto un libro molto bello sul capitale sociale come sì. sai bene ciononostante compiono delle scelte come quella recente dell'Agenzia Nazionale per la coesione sociale che puntano a una sorta di ritorno indietro, di, di, di neocentralismo di ritorno fuori tempo massimo no? spesso lo ricordiamo che appena un anno e mezzo fa, due anni fa facevamo convegni, dibattiti e seminari sul federalismo a cena e a pranzo adesso invece c'è diciamo, questo ritorno al neocentralismo allora, Qual è l'opinione di Carlo Borgomeo sull'Agenzia nazionale di coesione eh, voluta dal Ministro? Eh. Dieci secondi per dire che trovo più interessante come si è comportato su questi temi il precedente governo. Il precedente governo che è stato chiamato per salvare l'Italia, il Ministro del Welfare, dopo tre giorni che stava seduto lì, intervistato sull'argomento del terzo settore, eccetera, eccetera, sono i migliori del mondo, però. Oh, come diciamo noi napoletani, scansate che dobbiamo sistemare i conti, poi ne parliamo. Cioè immediatamente è scattata la logica che prima si risana e poi ci si occupa di cose da vacche mare, da vacche grasse, di una cosa lussuosa, diciamo, quando uno è ricco si occupa di, di quello. Su questa cosa qui io sono in dissenso col moderatore, nel senso che l'agenzia non mi spaventa neanche un po'. Penso che sia una cosa, un aggiustamento organizzativo, secondo me hanno fatto un errore perché non si parla altro che di agenzia di assunzioni, di direttore queste cose inutili, ma comunque no, non mi pare decisivo, invece seguiamo sull'altra strada il ministro della coesione territoriale, il quale ha detto una cosa secondo me importantissima e se ce la fa va bene lui ha detto facciamo i fondi strutturali nei prossimi sei anni, facciamo tre cose solamente sapete perché è importante che si facciano tre cose solamente? perché intanto, se si fanno tre cose solamente può darsi che si fanno sarebbe una notizia Dici, io faccio una cosa e la faccio e tre cose ma poi soprattutto se si dice di fare tre cose la finiamo di parlare dei fondi europei che fanno tutto che è stato il grande equivoco, il grande imbroglio il grande pasticcio del sud negli ultimi anni allora i fondi strutturali devono fare gli asili nido, la sanità i corsi per cucina i corsi per parrucchieri le strade, le ferrovie, gli aeroporti ma mica sto scherzando? Sono tutti temi, si incomincia a parlare e poi, dici, vabbè, poi ci sono i fondi della Regione con questa strana i fondi europei della Regione con questa strana cosa i soldi ci sono, bisogna fare i progetti veri tanti soldi ci sono, tante veri che tornano a Bruxelles, un casino infernale una cosa totalmente inutile e la vostra Regione è una delle meglio messe se vi raccontassi dell'amica mamma mia, tutto finto allora magari allora, io vi dico di più: magari quei, i prossimi sei sono davvero gli ultimi anni dei fondi europei. Basta. Oppure vogliamo, ci abbiamo in testa un mezzogiorno in cui siamo bravi a dire no, siamo poveri, per favore dateci soldi". Basta. Basta. E incominciamo a abituarci. Tre cose che si facciano e tutto il resto, come si fa? Non ci sono più soldi esterni. Non è che è la volta che cominciamo a occuparci un po' di più delle cose alla nostra portata. Non è che incominciamo ad incorporare la cultura della manutenzione che non abbiamo mai avuto perché il problema era fare un'altra cosa nuova, più grande, più bella. Meglio farla, prometterla. Allora, a me la cosa dei tre settori esclusivi piace molto per questo, perché così la facciamo finita. Di fare questo magma è distinto di fondi comunitari, di chiacchiere inutili, progettisti che perdono tempo, promesse, anniccamenti. Parlo io con l'assessore, basta, basta, finito. Facciamo tre cose. Io penso che tra le tre cose ci debba essere, ci debba essere la scuola e i servizi sociali. Prima, secondo, pensa alla mobilità interna. Per cui, un poveretto come me che domani che oggi doveva stare in Puglia e domani andare in Sardegna, cioè veramente che doveva andare a Monaco, come è noto la mobilità interna che è importantissima e terzo io penso alla ricerca viene un altro e dice no la ricerca no è più importante quello benissimo mi sono d'accordo togli la ricerca e metti un altro non aggiungi non fai un elenco infinito in cui tutto e farà la lotta per entrare nell'elenco come succede adesso e io mi faccio il consenso con i miei se sono stato bravo a mettere nell'elenco delle cose che non si faranno è il mio problema basta o di serietà, la politica è priorità la politica è gerarchia la politica è scontro sugli obiettivi alla cosa alla quale non siamo più abituati scusate il cominciato finale Quindi, tu, Giulio, sì. la tua esperienza nord-sud riguarda credo soprattutto nord-sud del mondo più che nord-sud no, no, del noi siamo pieni di gente del sud eh, cioè non andremo avanti senza sì, il 90% delle persone sono lì a lo no, Ma lo dico adesso come battuta ma eh, riprendendo alcune cose che diceva beh, innanzitutto il rischio dell'assenza di politica c'è cioè il grande capitale sociale anche guardando al sud nel senso che le reti ci sono si vedono quelli che lavorano dentro in quella che impropriamente si chiama società civile è di straordinaria esperienza la tenuta sociale del nostro paese è legata a questo capitale sociale c'è un ammortizzatore non detto che dovrebbe aver restituito, che è quello che sta facendo fatica, resiste, ma non è assistenziale, è fondamento di coesione sociale, di capacità di sviluppo e di andare avanti rispetto a questo. Il rischio è che tutta questa realtà che si sta impegnando a tenere i legami, eh, a tenere i legami sociali, a sviluppare comunità, a sviluppare il senso dell'appartenenza. Il senso della responsabilità, lo dico in una realtà dove gli egoismi corporativi di chiusura sono molto forti, li trovate evidentemente assistenziali, capaci di aiutare, ma incapaci invece di riportare non quell'aiuto ma quella dimensione di cittadinanza e di reciprocità. E questa è la dimensione politica vera e assente. Noi sul fenomeno migratorio evidentemente dobbiamo imparare da qualche altro paese. Noi nella mia regione non è che siamo così tanto avanti in termini di cultura che poi hanno segnato anche le vicende politiche. Eppure qui è un fattore fondamentale di coesione sociale, di capacità. Il tema è il rischio di come si affronta la questione della povertà, che questo è il tema è decisivo. Io ho molta paura, lo dico a Milano: di un grande rigurgito di assistenzialismo, di buonismo e di cronicizzazione della povertà. La sfida è il nostro paese, è un paese che sul tema delle politiche sociali, io lo dico spesso, non c'è nessuna misurazione dei risultati terminali, conta quante persone assisti, quanti posti letto dai, quante carte, sword dai, quanta quantità, ma lo sviluppo dell'eccellenza, dell'inserimento per ottenere risultati, che è una sfida competitiva seria, non c'è tu sei misurato sulle rette su quante risposte dai non c'è una capacità di segnare di cultura diversa, di appartenenza, di inclusione le nostre politiche si, noi a Milano si parla di emergenza freddo emergenza caldo, quasi che questi siano si sviluppano evidentemente tanti interventi di aiuto ma la verifica sulle risposte sulla qualità che poi produce sviluppo, coesistenza non c'è e di fronte alla crisi che sta arrivando ce ne si rende conto le politiche sociali non ci sono sono politiche assistenziali di aiuto sull'emergenza sono politiche da protezione civile semplicemente e questo vale per i grandi questioni sul tema degli anziani le solitudini sono forti evidentemente per noi dico da noi che fa intravedere una società molto più slabbrata abbiamo fatto una riunione sugli anziani evidentemente il nostro Dudu, che è senegalese che aiuta, dice, noi non riusciamo a comprendere perché la stragrande maggioranza di anziani si sogna che vadano nelle RSA, nelle residenze residenziali. Perché vuol dire che chi di noi sogna quando diventa anziano di andare in un ospizio o in un istituto? La caduta di relazioni sociali è una caduta che ha dentro l'assenza di politiche dove non c'è aiuto alla povertà, c'è ricostruzione di solidarietà e di legami sociali. E questo ha bisogno che le politiche sociali diventino prime. La nostra regione è drammaticamente la regione che ha diviso il sociale e il sanitario. È la regione dove c'è eh, il sanitario e clinico e il sociale dall'altra, che poi è sociale residuale, sociale assistenziale. Noi abbiamo bisogno assolutamente, per creare sviluppo, di partire dalla questione, e questa è una questione decisiva, culturalmente decisiva. Anche le politiche avanzate che si dicono progressiste non hanno nessuna qualità di misurazione. E il tema della salute mentale, della sofferenza, noi su 100 persone accolte che abbiamo, non dimenticate, il più del 40% sono passati dai servizi psichiatrici. E questo riguarda non solo l'immigrato, riguarda il momento nel quale si vive, riguarda la paura sociale che viene alimentata, perché poi non c'è nessuna risposta. E la paura sociale poi frammenta, spezza e impaurisce. Il ritardo è di classi anche imprenditoriali, che sul problema delle politiche sociali sono vecchi, Hanno ancora una cultura di sostenibilità delle imprese, che non va nella linea del portare sul territorio elementi di coesione sociale, ma al massimo di assistenza, di separazione. La questione della povertà, di come si lotta e si vuole superare la povertà o ricreare elementi di giustizia sociale è decisiva come priorità, certo che se guardiamo al nostro paese quali sono le priorità di cui si dà discutendo adesso, poi parlano tutti, piangono tutti sui giovani che manca lavoro, altri e così via, poi il condensato della politica in questo momento è l'altro, noi siamo lì a vivere, e ci rendiamo conto la mattina, alle sette e mezza di mattina io ho lì la fila delle persone che vengono, che non sono più solo gli immigrati, certo quelli che arrivano che chiedono domicilio, perché hanno il permesso di soggiorno solo se c'è lavoro diventano irregolari e clandestini se non c'è lavoro e questa è una dinamica forte ma abbiamo lì anche le persone tra virgolette persone che abitano da tempo il tema della casa da noi è, è drammatico evidentemente il tema degli spratti è forte incide sulle famiglie il tema dell'arrivare alla fine del mese perché gli affitti sono 600-700 mila euro al mese come minimo e quindi il reddito incide e sta toccando molto, ma queste questioni diventano questioni dichiarate sulle quali si apre il grande consenso in termini di immagine, le strategie prioritarie non ci sono e qui non c'è sviluppo, culturalmente soprattutto, culturalmente in termini di verifica anche di politiche sociali, dei risultati che si producono, rischia di diventare un'impresa sociale a cui si affida il volontariato si affida al cosiddetto privato sociale che deve assorbere una sussidiarietà sbagliata che è l'esternalizzazione dei processi e una delega forte e si dimostra l'incapacità di dare delle risposte che invece devono entrare nell'agenda delle priorità politiche come bene pubblico, dopo c'è un bene partecipato, come bene pubblico, il capitale sociale che si esprime rischia di essere sciupato in una logica di pietismo, di assistenzialismo, sul quale poi la grande ricchezza del capitale arriva la, col far resi, con la bontà, con la, col dare delle briciole e recuperano in sé questa questione di povertà in termini assistenziali. È questo cambiamento culturale che deve entrare profondamente. Grazie Don Virginio, Anche a te capo su questo ultimo tema che Don Virginio ha toccato, più volte... <coughs> anche nella storia recente del nostro Paese, questo variegato mondo che definiamo privato sociale, terzo settore, è stato spesso indicato come uh, uno dei mondi più interessanti in quale in qualche modo si potessero costruire paradigmi, pensiamo a tutto il tema del welfare di comunità, della costruzione di comunità, appunto paradigmi di un modello di sviluppo diverso, alternativo. Beh, e io diciamo che come sai ci lavoro anche in questo mondo... Tutte queste aspettative che nel corso della vicenda ventennale, trentennale del, del terzo settore del non profit in Italia si sono progressivamente create e poi sono andate spesso eh, deluse, no? un po' schiacciati dalla crisi del, del welfare, dall'esigenza di, di resistere o di sopravvivere con la riduzione delle risorse pubbliche destinate ai servizi. Oppure, come diceva Don Virginio, per un profondo deficit di politica, che spesso di soggettività politica che spesso contraddistingue questo mondo in qualche modo queste aspettative secondo me ma penso di, di interpretare un'opinione diffusa sono ripetutamente andate uh, deluse ora qual è diciamo, il tuo punto di vista su questa questione eh, due eh, riflessioni la prima eh, anche nel libro io sostengo che nonostante tanti limiti che si vedono che ci sono che loro stessi denunciano il terzo settore costituisce nel sud una riserva buonissima di classe dirigente e io invito la politica che vuole rinnovarsi a guardare molto al terzo settore, pur conoscendo i limiti, quindi è un giudizio relativo. Rispetto ad altri mondi ci sono delle potenzialità e dei personaggi molto forti nel terzo settore meridionale. Rispetto alla tua riflessione eh, ci manca il salto perché ovviamente si potrebbe parlare di tante difficoltà una grande difficoltà è la incapacità a rappresentarsi e a darsi delle rappresentanze in modo eh, coerente ed efficace soprattutto mi riferisco al volontariato in quanto tale che ha delle punte di generosità straordinarie ha numeri importanti e eh, ha però una difficoltà a fare rete e a darsi rappresentanze complessive il punto quale però? secondo me e dovrebbe scattare la convinzione di un'area di persone, di esperienze di reti che fa proprio esattamente il ragionamento che ha fatto Don Virgilio. e cioè se fossimo convinti che è vero che la gerarchia dei valori è coesione sociale inclusione sociale per fare lo sviluppo se fossimo convinti che non va bene che c'è qualcuno che si occupa dello sviluppo e altri che si occupano dei poveracci, che fanno del bene, che fanno della filantropia. Se non c'è la cultura che il dono, come ci hanno insegnato dei grandi, è un elemento costitutivo delle relazioni sociali positive, il dono, se tutto questo non c'è, se invece c'è, puramente e semplicemente il terzo settore si mette a fare politica piaccia, è una parola che fa paura Niente. significa che quando ci sono delle scelte complessive cioè come la confindustria parla di tutto il terzo settore non deve parlare solo della legge numero tal d'età, non deve parlare solo delle ASL che cosa fanno non deve parlare solo dei piani di zona non deve solamente massacrarsi a persa 5 per mille che è pure importante deve dire la sua su una serie di questioni di più Deve cioè assumere una dimensione politica. Per fare questo, come insegna la storia, non è che si parte dalla migliore organizzazione e poi si fa il salto. No, si assumono gli obiettivi, si determinano delle leadership più forti e si fa politica. Io penso che questo è, una, è un percorso diciamo, assolutamente necessario. Ci sono molte resistenze, perché diciamo chiaramente, in molte esperienze di volontariato soprattutto... Un ragionamento come quello che sto facendo io viene pensato come un, un ragionamento che tradisce la natura del volontario, che invece è dono disinteressato, basta, non mi interessa di quello che succede. No, eh, invece devi interessare, perché altrimenti non si accetta il ragionamento che è stato fatto da me e molto meglio da Don Virginia. E cioè che queste questioni del sociale non sono altra cosa rispetto allo sviluppo e non sono una cosa che può essere relegata nella zona dell'assistenzialismo, del buonismo, della filantropia, di tutto quello che vogliono. Questo è il passaggio necessario, quindi condivido eh, un giudizio preoccupato, confermo che nel mezzogiorno invece stanno molto meglio che altri, che altri gruppi dirigenti, quelli del eh, e penso che devono fare uno sforzo diciamo, molto forte. Sì, io vista loro però provoco me stesso perché su questo ci credo molto in questa linea. Beh, Noi abbiamo subito, adesso questa è la sfida del cosiddetto terzo settore della società civile, se in questo momento va nella gestione semplicemente e non pone un problema di natura di cambiamento politico e diventa autoreferenziale su se stesso, non riusciamo a fare un passo in avanti, cioè a Milano non c'è nessuna realtà del terzo settore in questo momento che non è in cassa integrazione. Io ho i contratti di solidarietà, gli altri ce li ho. Ma è mai possibile che noi lavoriamo il 90% dei servizi a Comune di Milano sui servizi alla persona è esternalizzato, dato ai servizi. Qui c'è la crisi, non c'è nessun dipendente del sistema pubblico che è messo in crisi. Cioè, qui c'è un problema evidentemente molto forte. E c'è un problema molto forte perché abbiamo così tanto valutato, quando abbiamo fatto i servizi li abbiamo fatti perché c'era una voglia di anticipare socialmente, di ricostruire solidarietà. Adesso c'è così tanta fatica nella gestione, i ritardi dei pagamenti, gli altri, che al nord, immaginiamoci al sud cosa succede, che una classe dirigente straordinaria, di gente che vive a Milano a 900 euro al mese, 1000 euro al mese che poi vengono controllati dal sistema pubblico in termini burocratici, perché la burocrazia non è scomparsa, tutta questa classe forte di persone, che è classe politica di grande intelligenza sociale, è costretta a sopravvivere e vivere nella sopravvivenza. La carica politica di cambiamento viene vissuta o come autorepresentazione della propria idealità di partenza, e invece per me il bene comune, la laicità dell'esperienza, implica che ti devi mettere dentro e ricostruire coesione sociale e cittadinanza. Allora abbiamo bisogno che questa ricchezza di vivacità culturale, ideale, capace, eh, non deve più trovare il tappo. io continuo a dire che c'è il tappo della, dei politici burocratici che non lasciano spazio. Questa è una classe politica per diventare classe di che non può più essere autoreferenziale per sé, perché altrimenti viene fuori... Certamente non più in modo smaccato ma viene fuori che diventiamo gli esperti dei RON, gli esperti tossicodipendenti, gli esperti di lì e invece la domanda per cui si è dentro è una domanda di cura, di cambiamento di coesione sociale. La sfida oggi è questa, vale a Napoli come vale a Milano rispetto a questa e la sfida è ormai di tirar fuori questa classe dirigente perché se facciamo queste cose partendo dalla povertà, dai suoi volti, dalla corruzione che c'è dentro, dal disagio, dall'incrocio della domanda della sofferenza abbiamo messo in piedi una so, un centro studi sul tema della sofferenza urbana, nelle grandi metropoli del mondo con Benedetto Saraceno che ha seguito per 15 anni l'OMS sul tema della salute mentale sarà in Brasile adesso a parlare, viene fuori che comunque il tema delle metropoli della globalizzazione, della sofferenza di come si interviene anche risparmiando perché adesso la Spendi review è diventata risparmiando veramente, deve arrivare però per dare capacità politica, per dare serenità e coesione. Noi stiamo distruggendo una classe di forza, di mondo vitale che è assorbito dal tema della sopravvivenza del sistema, si perde la carica innovativa perché si è costretti dentro in questo. Ripeto, e poi chiudo, se a Milano non c'è più nessuna realtà del terzo settore che è in raccordo col Comune che non pratichi cassa integrazione, questo non diventa come dato importante, o contratti di solidarietà, allora c'è un segnale, eppure è gente che sta dentro, che recupera intelligenza sociale, che ha studiato, che fa l'assistente sociale, che lavora, che dentro è volontariato, questa è la classe politica che non trova un canale nel modo col quale si aggregano consenso politico, però bisogna rovesciare la prospettiva della lotta alla povertà chiede questo tipo di cambiamento che è urgente proprio per uno sviluppo e per una qualità, la nuova domanda politica di gente coerente, di gente che ha dentro anche il tema degli stili di vita e del modo col quale si vive. Ok, grazie. Abbiamo qualche minuto ancora se qualcuno di voi... Grazie, non c'è altro che da Virginia Giacarlo Corgomio. Se c'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda, io intanto... Vi dico che i libri di cui abbiamo parlato oggi sono L'equivoco del Sud di Carlo Borgomeo, edizioni La Terza, sviluppo e coesione sociale, e l'altro è Edizioni Chiare Lettere di Don Virginio Colmenia, ora il lavoro, La Chiesa che vivo. Se c'è qualche intervento, qualche domanda. Ah, una cosa che abbiamo dimenticato di dire importante: a Bari, fra un mese, a metà ottobre, la fondazione con il Sud tiene il suo appuntamento annuale, il tema quest'anno è, lo vuoi dire tu, comunità e innovazione? Sì, eh, facciamo un esperimento, lo facciamo in due fine settimana, l'11 e il 12 e il 18 e il 19, in cui il tema è cultura e sociale per il futuro del Sud. E quindi c'è il settimo anniversario della fondazione del con il Sud e il decimo anniversario del forum del Libro. Quindi diciamo, gli organizzatori di, di questa manifestazione sono coinvolti anche in quella manifestazione, Sarà, saranno anche personaggi importanti. Soprattutto noi abbiamo l'abitudine di raccontare moltissime eh, esperienze, alcune delle quali diciamo, richiamano le cose che diceva adesso Don Virgilio. Una, segnalo, faremo una, una, un seminario abbastanza lungo in cui racconteremo tutti i casi in cui una politica del welfare più intelligente, oltre ad avere risultati qualitativamente apprezzabili e veri, determina incredibili risparmi per la cosa. Okay. Non lo facciamo, bisogna stare attenti: perché non è che si fa per quello, ma è bene che si sappia anche quello. sono dei settori in cui questa grida vendetta al cospetto di Dio. Basterebbe pensare alle rette degli ospedali psichiatrici e giudiziari: è una cosa di cui non c'è e li tengono come noto con delle bestie. Quindi faremo una cosa, proprio perché l'ha detto lui prima, faremo una rassegna non di tutto, ma di molti casi in cui vogliamo provocare una riflessione su questi temi, oltre a tante altre cose. Okay, grazie. Se non ci sono interventi ci salutiamo, appuntamento con l'Ector in favola e per domani in questi stessi spazi. Buona serata.